Buongiorno a tutti, io sono Roberto Cardile, grazie al Tiguglio eh, di Design District per, per l'invito. Eh, io sono un designer di Sori, mi occupo di rendering e computer grafica in generale per piccole animazioni e, e foto, fotorealistiche diciamo. Ma una vera data non esiste, e di indole sono sempre stato un grande esteta e da lì la continua ricerca nel migliorare ciò che qualcun altro aveva fatto in precedenza e da quel momento ho capito che a me piaceva il discorso del design, le forme, mi ha sempre appassionato veramente tanto. Sono sempre stato un grande osservatore e che mi ha portato anche ad avere una marcia in più nel campo della grafica 3D. Campo che, come avremo volto di vedere, è sempre stato presente nella mia vita, fin da quando ero poco più che un bimbo. Allora, il primo progetto significativo fu quando lavoravo come dipendente, intorno al 2006-2007, per un'azienda che si occupava di rappresentare il Ministero della Difesa italiano all'estero. Si trattava della progettazione di una seduta eh, più il cockpit per un simulatore di volo. Ovviamente mi occupavo della parte estetico-artistica e di come rendere il tutto pratico e funzionale in base alle esigenze anche dei possibili movimenti dei cadetti piloti. È stata una bellissima esperienza, condivisa anche con, con, da altri facenti, facenti parte della, del team, per fortuna, eh, perché se fossi stato da solo sarebbe stato veramente difficile affrontare una cosa di questo tipo. Una bella avventura, ma eh, soprattutto un bellissimo ricordo. Personalmente nel corso del tempo eh, mi sono formato partendo da, dal campo dell'esposizione, dell no? delle fiere, del campo fieristico e, e quindi nella progettazione di stand fieristici personalizzati nelle loro forme a seconda delle esigenze del cliente o del mood che l'azienda magari portava avanti da 20-30 anni. Questo mi ha permesso di sviluppare un, una certa fantasia, un certo estro in questo determinato campo e mi ha aiutato, devo dire la verità, nel discorso dello shop design per la creazione dei negozi che può sembrare tanto diverso ma forse per certe cose credo che mi abbia aiutato. Non ne ho la certezza però direi che in parte mi ha dato una mano. Oltre al discorso delle, dello shop design, eh, trattiamo anche i cataloghi. I cataloghi, spesso e volentieri, ultimamente, nelle, nelle fotografie dei cataloghi ci sono, anche se può sembrare impossibile, sono rendering, sono disegni creati artificialmente al computer. E questo perché è sempre un discorso anche un po' economico per l'azienda che affronta questa spesa qua per il fatto che non ha bisogno di allestire un corner dove mettere i loro prodotti. Non devono utilizzare i loro prodotti e poi sono, vanno buttati via. Non devono affittare eh, prodotti che loro non producono, quindi magari, che ne so, con, con, eh, complementi d'arredo che non producono, li devono affittare. Tutto questo genere di cose nel, nel discorso del rendering non viene considerato. Il rendering può essere fatto in una stanza di 3 metri x2, per perché comunque io creo un ambiente virtuale infinito. Può essere fatto tutto in, dentro allo schermo di un semplice computer. Un po' e un po'. Eh, nel senso che per quanto riguarda eh, gli sbocchi la Liguria non è, eh, non è meno interessante di altre regioni ha solamente caratteristiche meno scontate e forse più nascoste che, che in altre regioni eh, certamente alcune di queste sono la nautica per ovvi ragioni logistiche eh, da sempre la nautica è fulcro della nostra eh, redente regione e in questo campo il design e la, la continua ricerca di nuove idee, la fa da padrona quindi, perché non affiancarla alla grafica 3D? Quindi, per quanto riguarda la mia specializzazione, ci è voluto un po', ma col tempo, piano piano, siamo riusciti a imporci come, come tecnici della visualizzazione e dare quella marcia in più anche a questo settore, dove le spese nel campo della ricerca e dello sviluppo sono sempre molto importanti. potrà sembrare strano ma eh, il progetto più importante che ho in ricordo è un po' un buco nell'acqua <ride> perché dunque nel 2014 eh, mi era venuto in testa di, di, di inventarmi tra virgolette eh, un discorso di eh, camerino virtuale che potesse servire ai, ai, agli stilisti quelli più in voga per fare in modo che anche le persone comuni potessero indossare i loro abiti più unici. Questo come poteva accadere? Poteva accadere costruendo un camerino apposta appunto, virtuale con tre specchi che non erano altro che eh, tre grandissimi monitor di, di grande polliciaggio e le, la persona che entrava in questo camerino era accerchiata da 12 telecamere in grado di misurarci in temporale e prendere le nostre forme. Un, un computer molto potente, dietro le quinte, era in grado, così, di avvolgere nel nostro corpo il, il, il modello dello stilista di turno alle nostre movenze. Cioè, letteralmente, la, la, la donna, la persona che entrava in questo è, sceglieva da un tablet il modello a catalogo una tappata si trovava il vestito addosso e poteva muoversi in tempo reale vedendolo e, e, e ogni, ogni tessuto, ogni materiale, ogni colore aveva la sua fisica, la sua dinamica e si muoveva in tempo reale insieme a noi che stavamo indossando poi c'era la possibilità di aggiungere accessori, borse, cinture, scarpe ed era tutto, eh, tutto fattibile non è arrivata in porto perché ci sono stati degli intoppi per i grandi costi da sostenere ed era un momento in cui non si potevano affrontare certi costi e purtroppo la cosa per quello che ho detto che è stato un buco nell'acqua morì lì c'è stato ok vi faremo sapere purtroppo poi la cosa non è andata in porto e se non ricordo male eh, ci fu un altro stilista che nel 2018 tirò fuori quest'idea qua e la sviluppò in maniera più economica ma probabilmente dal punto di vista comunicativo più vincente per me la grafica 3d è uno strumento al nostro servizio, i professionisti come noi eh, hanno le penne i pennarelli le matite ok la grafica 3d non è altro che un nuovo strumento una nuova matita che ha infiniti modi per essere applicata eh, la grafica 3d ci dà la possibilità di creare anche de de degli ambienti totalmente finti totalmente virtuali nella quale sono de degli spazi dei modi nella quale noi possiamo creare qualsiasi cosa eh, può essere un ambiente naturale, può essere un ambiente architettonico, può essere un oggetto di uso comune per valutarne forme, eh, capacità, praticità e questo eh, nel, nel mondo de, della, della prototipazione è un, un grande passo avanti, un grande risparmio anche economico, non solo, non solo di tempo ma appunto anche economico. Eh. Facendo un esempio banale, anche l'illuminazione di un ambiente, quale può essere quello di un negozio dove la luce è fondamentale per la rappresentazione dei prodotti, a, sec a seconda del tipo di luce impiegata o del colore delle, delle, delle pareti scelte, avremo un feedback diverso a seconda delle scelte, cosa che qualche anno fa era impensabile da fare a mano. Eh, si poteva ipotizzare un risultato. Invece, in questo modo la grafica ci dà la possibilità di avere un risultato certo, al 95%, di quello che può essere l'illuminazione di un ambiente a seconda di quello che si sceglie. No, non ci sono segreti. In questo campo, oramai, basta aprire YouTube troviamo tutorial per, per fare qualsiasi genere di cose forse l'unica cosa è, è la passione e è, è la, è la grande pazienza la passione perché comunque è quella che ti spinge ti fa perdere la condizione la cognizione del tempo e non, non te ne rendi conto e magari passi ore per, per, un, per un dettaglio che però poi alla fine quando si consegna al lavoro è il dettaglio che fa la differenza, è quello che ti fa stare davanti, è quello che ti fa vincere, ti rende vincente o ti dà quella, eh, quella, quella soddisfazione da spingerti a oltrepassare il limite che hai appena raggiunto. Bene, mm. sì. Mi piacerebbe poter fare la stessa cosa, ma per un altro campo, cioè invece che fare eh, animazioni o, o rendering, vorrei farli per il mondo del cinema. Mi piacerebbe sfondare, entrare in quell'ambiente, quell lì. Eh, perché credo di poter dare massimo sfogo alla fantasia, Il design è uno status, uno stile di vita, concedetelo, è, è essere visionari. Attualmente è, ed in futuro la continua ingegnerizzazione in tutti i campi ci sprona a reinventare, ad adattare le forme e la silhouette degli oggetti, case e cose che ci circondano. Sicuramente ne vedremo delle belle. consiglio che potrei dargli sembrerà banale, siate voi stessi, perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Quindi se, siate se, voi stessi, sarete originali in ogni caso. Mando un grande saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo e un, un grazie caloroso al Tiguglio Design District, perché, perché è una grande cosa e ci voleva. Saluto a